Il mio trucco di oggi è ispirato al succo multivitaminico che ho bevuto stamattina per colazione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vedrete il mio faccione molto più da vicino Molto più da vicino, mi dispiace tantissimo per questa cosa Però, come ho già detto, ve lo ripeto, a luglio ci trasferiamo Io tra due settimane parto per l'Italia Quindi abbiamo iniziato a impacchettare un botto di cose, quindi praticamente la mia casa è mezza vuota, il mio specchio da dietro non c'ha più niente di bello uh, quindi ho deciso di fare questi video prima di partire per l'Italia col mio faccione mi dispiace ancora oggi ci troviamo per un nuovo video e oggi faremo la parte 2 di, del video che ho fatto le traduzioni di merda, allora per chi non lo sapesse, per chi fosse nuovo qua Benvenuti per chi uh, è già iscritto al mio canale, grazie per essere passati di nuovo a guardare il mio faccione e il nuovo video. Uh, e uh, per chi non lo sapesse, appunto, sono persa, Dai, ecco, ecco, perfetto. Uh, per chi non lo sapesse, io uh, sono una futura traduttrice, ho finito la mia magistrale uh, e uh, quando tornerò a luglio si spera di... Cominciare una carriera propensa alla traduzione e alla professionalità e non quello che faccio fatto su YouTube. <ride> Comunque, quindi ho deciso di fare questa seconda parte di traduzioni di merda, ovvero traduzioni di merda assolutamente dei titoli di film, perché i titoli di film tradotti in Italia sono meravigliosi, sono assolutamente una meraviglia e metterò anche qualche titolo di libro e magari qualche telefilm se mi viene in mente qualcosa uh, infatti magari partirò col telefilm quello che mi viene in mente per adesso è How I Met Your Mother che praticamente è il telefilm della vita il mio telefilm preferito in assoluto uh, che praticamente si tradurrebbe come uh, come ho incontrato vostra madre e in Italia l'ho tradotto come e alla fine arriva mamma allora, ci sta, va bene? Ci sta, alla fine arriva mamma, vabbè, però è come se, è come se tipo alla fine arriva mamma, è come uh, non lo so, non mi sta piacendo molto questa traduzione, io... Io come ti l'ho visto una volta in italiano, poi ho smesso perché quando ho visto la versione inglese ho detto Ma cosa ho guardato fino adesso? Infatti tante battute, tante, tante cose che come ti metto sono battute, eh, tanti giochi di parole che purtroppo non funzionano in ogni lingua Cioè c'è poco da dire, purtroppo non funziona Parteremo adesso con i libri, ho alcuni libri che mi sono salvata qua E il primo libro è uno dei miei libri preferiti in assoluto 10 uh, piccoli indiani allora, 10 piccoli indiani allora il titolo che vedrete se, se in questo momento voi non avete mai letto questo libro leggetelo perché è meraviglioso è Gata Christie appunto se volete leggerlo in inglese il libro che lo troverete in inglese con il titolo Under there, there Were Known ovvero tipo e alla fine non ne rimane nessuno ecco, spoiler tipo um, però all'inizio questo libro la primissima, primissima edizione si chiamava Ten Little Niggers e appunto eh, hanno cambiato questo titolo per ovvie ragioni eh, quindi in italiano l'hanno tradotto con 10 Piccoli Indiani perché comunque si riferisce alla filastrocca che c'è nel libro che è 10 Piccoli Indiani che appunto dopo è stata cambiata e non è stata più Ten Little Niggers e, um, però comunque diciamo che uh, Under There Were No diciamo che si sì, ti fa spoiler sul libro perché sì però allo stesso tempo uh, ha, non so, ha un titolo più accattivante come, perché è un libro giallo comunque, quindi è un titolo più accattivante se uno vuole leggere sul libro giallo non conosce Agatha Christie che vabbè lei è top cioè lei è la maestra del giallo uh, e va a vedere questo libro che si chiama 10 piccoli indiani e dirà no <ride> quindi cioè, almeno a mio modesto parere un altro libro, che questo libro in realtà io l'ho letto tipo... tanto dopo, cioè è tipo un classico, considerato un classico, ma io l'ho letto tanto dopo. E forse anche per il fatto che il titolo in italiano era un po' strano, ovvero Il buio oltre la sepe. Bene, in inglese si chiama To Kill a Mockingbird, ovvero uh, come uccidere un mimo, se non mi sbaglio, quel quella cosa si chiama Mimo dovrebbe um, quindi io quando vedevo questo classico sempre il buio oltre la siepe, lo vedevo sempre tra i libri che devi leggere, bla bla bla um, C'è diciamo, un buio oltre la siepe ma cos'è, cos'è Leopardi e la sua siepe, non so quindi non mi attirava più di tanto alla fine l'ho letto in inglese finalmente e non ho mai capito perché il titolo italiano fosse questo ma proprio mai se avete letto questo libro avete capito il perché ditemelo, ma secondo me non ha molto senso Libro, di quale voglio parlare, è un libro che comunque mi piace tanto perché comunque è scritto da Oscar Wilde e io Oscar Wilde tipo amo, amo tutto um, che è The Importance to Be Earnest. Ok, allora in questo libro c'è, allora in questo titolo comunque in questo libro in generale c'è un gioco di parole. Earnest significa onesto, ma è anche un nome. Il protagonista, di, uno dei protagonisti di quest'opera, e si, si finge di, di chiamarsi Ernest perché la donna che lui ama vuole sposare un, un uomo che si chiama Ernest. Ove, superficialità mille, <ride> però siamo comunque nell'epoca vittoriana, cosa vi aspettate? Uh, quindi uh, lui si fi, finge di, essersi, di, di chiamarsi Ernest appunto. Quindi c'è questo gioco di parola di Ernest, c'è cioè l'importanza di chiamarsi Ernest. Ernest, ovvero tipo di chiamarsi Ernest perché vuole sposare questa donna e l'importanza di chiamarsi onesto nel senso che lui vuole comunque essere onesto in questa situazione non vuole mentire alla donna che lui ama, perfetto quindi in italiano l'hanno tradotto con l'importanza di chiamarsi onesto um, oppure l'hanno tradotto o, o, e poi l'hanno tradotto di nuovo in una nuova edizione l'importanza di chiamarsi Ernesto allora, sì, i due titoli non... non, non riescono a dare il gioco di parole perfetto per ciò che questo libro vuole trasmettere quindi a mio parere ci sarebbe stato meglio tradurlo con tipo l'importanza di chiamarsi Franco perché comunque Franco significa comunque una persona onesta Franco è anche un nome quindi a mio parere ci sta di più poi vabbè decisioni bene adesso che abbiamo finito con i libri passiamo ai al film allora non so se ho parlato di questo film Nell'altro video Dovrei andare a rivedermi l'altro video Prima di fare questi video Perché non mi ricordo Quel video l'ho filmato tipo due mesi fa Allora Il prossimo video è Gone Girl Che è un video con Ben Affleck è Uscito tipo nel 2016 io, Se non sbaglio È stato anche candidato agli Oscar In quell'anno Che a me è piaciuto tantissimo Ho anche letto il libro Bellissimo film stupendo Se non l'avete visto Ricoperatelo assolutamente È un thriller Un dramma thriller Molto molto bello uh, Che si chiama Gone Girl Tradotto con l'amore bugiardo. Allora, questo film non è, no, cioè, è tutto, ma non una storia d'amore, ok? Quindi fare amore bugiardo, è l'impressione che ci sia una storia d'amore struggente quindi no, cioè, no, ma perché in Italia devono sempre tradurre questi titoli? Cioè, è come se avessero quasi sempre il bisogno di attirare il pubblico eh, con film che sembrano cagate, cioè, proprio detta così. Un altro film che io amo tantissimo è Lost in Translation, <ride> che è stato tradotto con L'amore tradotto. Mamanaggia! Altro film, che è un film molto più recente, ovvero l'ultimo di Pirati dei Caraibi, che personalmente ho amato con tutto il cuore, anche se tante gente ha detto che è stato un film da merda, ma, ma dove? Ma avete guardato lo stesso film? No, bellissimo, comunque si chiama Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales, che uh, a mio parere tipo è bellissimo, perché c'è tipo tanta, no, non è un gioco di parole, ma è tipo un'assonanza stupenda, uh, che è stato tradotto con la maledizione di Saltazar. Salazar. Salazar. <ride> Salazar, <ride> Che è stato tradotto con la maledizione di Salazar? Ma cosa? Ma dove? Ma quando? Ma perché? L'altro film è un film del 2002 se non mi sbaglio È un film abbastanza vecchiotto Però vabbè, cioè io nel 2002 avevo cosa? 10 anni Quindi vabbè Sono, sono vecchia um, È Adaptation Tradotto in italiano con il ladro di orchidee Eh Il prossimo film che è un film che io amo Amo, amo Cioè Probabilmente è il film nella mia top 10 assolutamente. Dovrò fare un, un, un video sulla, sui mie, sulla mia top 10 dei, dei film preferiti. Se vi va ditemelo, se vi andrebbe, andrebbe questa idea. E questo, questo film è 500 Days of Summer. Ovvero eh, è stato tradotto in italiano con 500 giorni insieme. Allora, praticamente, per chi non conoscesse questo film... Subito andate a scaricarlo, andate a vederlo assolutamente, ma dove vivete? Um, praticamente la protagonista di questo film si chiama Summer, ovvero estate, ma giustamente è un nome Summer, quindi non serve a tradurlo. Quindi potevate. Si chiama Summer, quindi parla appunto di questa storia. Cioè, non è, non è una storia d'amore. Um, non è un film che finirà bene, cioè ve lo dico subito, non è la solita storia d'amore che dici mm, Sembra difficile ma dopo finirà tutto bene, no, questo è un, assolutamente un film che ti sbatte in faccia la realtà Sull'amore, a mio parere, è bellissimo Io questo, questo insieme a Eternal, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ovvero se mi lascio ti cancello Ehm... Um, sono i miei film da depressione <ride> Quando io ero triste Tipo magari per una cotta finita male O in generale semplicemente depressa Io guardavo questi due film Per deprimere ancora di più Perché sono dei film tristi eh, cioè, Nel senso uh, Terra Sunshine of the Spotless Mile Oddio sembra tipo un... Uh, un scioglilingua uh, È un film molto più forte Molto più triste Mentre questo qua è già più leggero Però comunque ci saranno delle cose Che ti faranno male al cuore <ride> Soprattutto se avete avuto tipo esperienze in amore uh, quindi questo film è bellissimo, quindi vogliono dire 500 giorni di Summer, ovvero di questa ragazza, perché questo film è raccontato dal punto di vista di lui, diciamo uh, quindi in italiano potevano semplicemente tradurlo con 500 giorni di Summer, cioè ovvero tipo tanto quando il film inizia dicono che questa ragazza si chiama Summer, l'avrebbero capito tutti oppure, cioè non lo so perché tradurlo 500 giorni insieme, ma perché? Ma perché è cioè, un gioco di parole stupendo che in inglese hanno voluto lasciare L'altro film è Ghost and in Shell Innocence che è stato trovato con Ghost and Shell l'attacco dei cyborg e io non ho ancora capito come siano arrivati da Innocence che significa innocenza, all'attacco dei cyborg vogliono... cioè ho capito che vogliono tipo renderlo più accattivante e robe del genere ma ce cioè, voglio dire, stiamo parlando di Ghost and Shell cosa ti aspetti? La spesa al mercato E l'ultimo film per oggi è uh, Shallow Hall uh, che sarebbe ovviamente la gente che ha guardato i film in italiano lo conosce come Amore a prima svista, che è un film comunque è molto bello, io quel film l'ho visto tante volte ma perché lo passavano su Italia 1 ed è un film bellissimo, e però si tradurrebbe come tipo il superficiale al, cioè al sarebbe tipo il protagonista cioè Allo significa sì: si essere tipo superficiale, una cosa del genere quindi Amore a prima svista, ho capito tipo il gioco di parole ma, ma perché? Ma perché dovete allungare le cose, dovete rendere ciò che non è cioè non lo so non, non, non apprezzo molto queste cose Cioè, quando ci sono giochi di parole in inglese E poi li rendi in italiano, apprezzo tanto Ma quando non c'entra niente Cioè, qua non c'è un gioco di parole Semplicemente potevi tradurlo come di superficiale al... Ho capito che tutte queste cose devono essere rese come una commedia romantica Sì, è una commedia romantica Ma devono sempre rendere queste cose come se fosse una cosa patetica Non so Ok, smetto di, di dire boiate per oggi Quindi, fermo Quindi Altri titoli che magari io non conosco, che non ho detto né nel, questo video né nel, nel video precedente, che vi linkerò comunque qua sotto o da qualche parte qua. Eh, fatemelo sapere. e Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.